gruppo attenti onore al comandante dell'ottavo stormo 16 settembre 1993 Aeroporto militare di Cervia, sede dell'Ottavo Sturmo Cacciabombardieri Ricognitori dell'Aeronautica Militare. Assistiamo ad una parte della breve cerimonia del cambio di comando al 101 gruppo di volo. Fiat! Il primo aprile 1970, al 101 gruppo di volo dell'ottavo stormo, vengono consegnati i primi esemplari del cacciabombardiere ricognitore Fiat G91-Y. Il G91-Y ha in comune con il suo predecessore, il G91-R, soltanto la sigla. Infatti l'Y, che subito vale al velivolo il soprannome di Yankee, viene adottato per identificare la forma particolare del condotto attraverso il quale la presa d'aria anteriore alimenta i due turboreattori la formula propulsiva a due motori con post bruciatore che consente un incremento di spinta del 63% è certamente la modifica più sostanziale rispetto al G91R modifica nata dopo le esperienze belliche degli americani in Vietnam dove ci si era resi conto che due motori aumentavano la capacità di sopravvivenza dei velivoli impegnati in operazioni belliche Rispetto al G91R viene aumentata anche la superficie alare. Vengono montati slat automatici sul bordo d'attacco delle ali, cosa che consente un notevole aumento della portanza e migliora anche il controllo del velivolo a bassa velocità ed il suo comportamento in decollo e in atterraggio. L'impennaggio verticale è ingrandito e vengono aggiunte due pinne ventrali. Il carrello d'atterraggio viene rinforzato con ruote di maggiori dimensioni, freni più efficaci e viene aggiunto il gancio d'arresto. Al posto delle quattro mitragliatrici da 12,7 mm vengono installati due cannoni da 30 mm con 125 colpi per arma e sono aggiunti due nuovi piloni subalari che consentono il trasporto del ragguardevole carico di 1815 kg. Per missioni di fotoricognizione, nel musetto del velivolo sono alloggiate quattro fotocamere. 65 esemplari di serie verranno assegnati all'ottavo stormo di Cervia e a partire dall'aprile 74 al tredicesimo gruppo di volo del 32 o stormo basato a Brindisi. Il G91 costituisce l'unico velivolo da combattimento di progettazione e costruzione interamente nazionale realizzato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Venne realizzato dalla Fiat su progetto dell'ingegner Giuseppe Gabrielli. Nel 1952 la Nato aveva bandito un concorso per lo sviluppo di un caccia-tattico leggero con cui dotare tutte le aeronautiche militari dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. Nel 1954 10 industrie europee avevano sottoposto all'esame della Nato i propri progetti. Due furono le aziende italiane partecipanti, la Airfair con il Sagittario 2 e la Fiat con il G91. Alla Fiat, forti dell'esperienza maturata con la fabbricazione su licenza del North American F86K, progettarono un velivolo che era già, sulla carta, il vincitore del concorso Nato. Il 3 giugno del 55 furono resi noti i tre candidati alla selezione finale, i francesi Breguetta Taon e Dassault Etendard VI e appunto il Fiat G91. Di ogni velivolo furono ordinati tre prototipi. Indipendentemente dall'esito finale del concorso, la Fiat decideva di dare subito inizio alla costruzione, oltre che dei tre prototipi, anche di 27 esemplari di preserie. Il 9 agosto 56, il primo prototipo verrà felicemente portato in volo dal collaudatore della Fiat, Maggiore Riccardo Bignamini, alla presenza dell'ingegner Gabrielli. Il 20 febbraio successivo, durante il 24 volo di collaudo, Bignamini, raggiunta la quota di 9.000 metri, superava per quattro volte consecutive la velocità del suono. gennaio del 58 la Nato dichiarava il Fiat G91 vincitore del concorso. La caratteristica peculiare che consentì al G91 di vincere il concorso Nato era rappresentata dalla capacità del velivolo di operare in diretto supporto delle forze terrestri, utilizzando come base d'appoggio strisce semi preparate o anche tratti autostradali dotati di semplici supporti logistici. il G91 non fu un grande successo commerciale. Ritiratasi la Francia dalla Nato, solo la Luftwaffe ordinò il G91 nella versione R3, quella cioè con due cannoni da 30 mm al posto delle quattro mitragliatrici da 12,7 mm. E 50 esemplari furono forniti dalla Fiat, mentre un consorzio di ditte tedesche costruì su licenza 344 monoposto e 66 biposto. Nel 1966, 40 G91, che in Germania erano affettuosamente chiamati GINA, del tipo R4, analoghi agli R3 ma con quattro mitragliatrici, vennero ceduti alla forza aerea portoghese che li utilizzerà con ottimi risultati in Angola e Mozambico in operazioni controguerriglia. Dal dicembre 63, i G-91 equipaggiarono sulla base di Rivolto il 313 Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori. Grazie alle doti di velocità e maneggevolezza del velivolo, fu possibile mettere a punto un programma di figure celebri come il Cardioide, il Doppio Tonneau, la Bomba, l'Arizona e l'Apollo 313. Ci troviamo nella base di Cervia, che è a sede dell'ottavo stormo da circa 25 anni. Inizialmente eravamo montati sull'F84F, adesso abbiamo il G91Y che stiamo per dismettere nell'ambito di un paio di anni. Il compito principale dello stormo è quello di caccia e ricognitore, è uno stormo che ormai è rimasto l'unico montato sul G91Y nell'aeronautica militare, e che è assegnato alla Nato per quanto riguarda la, i compiti previsti dalla uh, Allied Mobile Force che sono le forze alleate mobili, eh, ossia le forze di pronto intervento che la Nato si trova o si potrebbe trovare a, a dover rischierare rapidamente in qualche parte del mondo per risolvere delle vertenze internazionali. attenzione colonello Panzi Davide, comandante del centunesimo gruppo caccia bombardieri ricognitori, inquadrato nell'ottavo stormo, ubicato sulla base di Cervia. Il gruppo ha in dotazione velivoli Fiat G91 Yankee di produzione nazionale. Il nostro ruolo primario è la ricognizione tattica, mentre come ruolo secondario siamo impegnati come bombardieri. In ambito internazionale con la Nato, siamo inquadrati nella MF, Allied Mobile Force, praticamente è una uh, componente di reazione mobile della Nato che viene uh, ubicata in particolari settori di crisi nel teatro operativo della Nato stessa. In ambito nazionale siamo anche uh, chiamati ad operare in caso di calamità naturali come supporto per uh, aerofotogrammetria e uh, ricognizioni su territorio nazionale. Atterraggi e decolli sull'aeroporto di Cervia si susseguono con ritmo sempre frequente e sovente incalzante Seguiamo una coppia di G91Y in decollo e immediatamente dopo il sorvolo sul campo di una formazione di altri tre ienchi volta di un altro G91Y che effettua un perfetto atterraggio seguito da riattaccata. Il classico touch and go da addestramento. Un secondo Yankee si presenta all'atterraggio. Atterra regolarmente con utilizzo finale del parafreno. Veniente dalla base Nato di Aviano, un A10 Thunderbolt statunitense si esibisce in un basso sorvolo lungo l'asse della pista. Vediamo ora in rullaggio, con la caratteristica livrea mimetica grigio-azzurra, un Mirage 2000 dell'Armée de l'Air, che incrocia un altro esemplare che sta lasciando la sua piazzola di parcheggio per raggiungere la testata pista e decollare. Ma ecco il sorvolo sul campo con conseguente immediato atterraggio di un bimotore leggero Piaggio P166DL3 del 303 gruppo di guidonia dell'aeronautica militare. Caratteristica di questo turboelica è la forma dell'ala che richiama quella del gabbiano. Il G91Y è un bireattore monoposto con ali a freccia. Classificato come caccia cacciabombardiere ricognitore leggero, ottimizzato per operazioni a bassa quota con appoggio tattico ravvicinato sul campo di battaglia e supporto aereo alla marina militare. È dotato di abitacolo pressurizzato e condizionato con corazzatura anteriore, posteriore ed inferiore, parabrezza in blindo vetro, seggiolino iettabile Martin Baker MK6 del tipo 00. L'armamento fisso è costituito da due cannoni defa da 30 mm con 125 colpi per arma. Ai piloni subalari possono essere appesi serbatoi ausiliari, bombe da 500 e 1000 libre, razziere, contenitori napalm e cluster bomb. Il G91Y è equipaggiato da due turbogetti General Electric con compressore assiale a 8 stadi che, con il post bruciatore, raggiungono la spinta di 1850 kg cada uno. o centro manutenzione dello stormo, grazie al competente lavoro dei sottufficiali specialisti e di tutto il personale del gruppo tecnico e del gruppo logistico, consente di poter mantenere molto alta l'efficienza tecnica media dei velivoli in carico. Risultato questo che è sempre confermato dall'esito delle valutazioni tattiche che si svolgono in ambito nato e che costituisce motivo d'orgoglio per gli uomini dello stormo. di conto appunto della separazione del della galleria traccia la prua con cui avrò la... i dati del... del playbook e cerchiamo appunto di arrivare appunto a separati con due angoli diversi e due... due altezze diverse in questa panoramica vediamo un biposto G91T ora in forza al 32esimo stormo, ove ricopre il ruolo di addestratore avanzato. Il G91T viene utilizzato per completare la formazione operativa dei giovani piloti militari destinati ai reparti da combattimento. Il G91T nel corso degli anni si è rivelato un velivolo dalle eccellenti doti formative, dimostrandosi un addestratore particolarmente indicato nella fase intermedia all'abilitazione su velivoli impegnativi quale l'F-104. Il 30 giugno 1993 all'aeroporto di Brindisi ci fu una breve e solenne cerimonia per il congedo dalla base aeroportuale della bandiera di guerra del 32 Stormo. Due giorni dopo, il 2 di luglio, ad Amendola, alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Adelchi Pillinini, la 60 Brigata Aerea veniva messa in posizione quadro, assumendo nel contempo la denominazione di 32 Stormo e preparandosi ad assolvere funzioni di appoggio tattico e ricognizione con i nuovi velivoli da combattimento AMX. Le immagini di volo sono un omaggio al passato del glorioso 32esimo stormo che ha a lungo operato con gli ormai vecchi e sempre validi Yankee, ma sono anche un augurio per un altrettanto glorioso futuro con gli AMX di prossima consegna. Sono il maresciallo di prima classe aeronautica militare e capolinea volo del cintonismo gruppo. I compiti eh, dei capi velivolo e del personale di manutenzione di primo livello tecnico sono quelli di assicurare e mantenere l'efficienza dei velivoli eh, mediante operazioni di pre-volo, inter -volo e post-volo. Buongiorno, sono il Trente Radicchi, pilota del centunesimo gruppo dell'ottavo stormo di Cervia. Sono un pilota assegnato sul G91-Yenchi che è appunto l'aeroplano di cui parleremo. G91 Yankee è un velivolo che è entrato in linea nel 1970 appunto con l'ottavo stormo e attualmente è anche diciamo, l'unico stormo che usa questo velivolo. È un cacciabombardiere leggero per l'appoggio tattico e usato anche come ricognitore a bassa ed alta quota. La principale è di essere un bimotore con le ali a freccia basse. Per la ricognizione fotografica usa delle macchine installate sul muso del velivolo, sono esattamente quattro, due oblique, una verticale, che sono macchine olandesi, the fault, e una macchina frontale panoramica che abbraccia un campo di circa 180 gradi, e la marca è una FireCell. Per quanto riguarda l'armamento è equipaggiato con due cannoni da 30 mm DeFa che hanno una, potenza di, cioè una cadenza di tiro di circa 1100-1500 colpi al minuto. E vediamo, qui all'interno del vano, armamento, appunto il cannone ed il caricatore da 125 colpi. Il velivolo può essere inoltre equipaggiato con un armamento di caduta, attaccandolo ai piloni alari, che sono due per ogni ala del velivolo. Attualmente questo velivolo è configurato soltanto con taniche da 520 litri, ma a questi piloni possono essere agganciate bombe e di vario peso e vario genere ed inoltre razzi di, da 2 o 5 pollici. Riprendendo il discorso sulle ali che come abbiamo detto sono a freccia, vediamo una particolarità di questo velivolo che lo differenzia anche dal G91R che è il suo predecessore e sono gli slat, Queste particolari appendici che rientrano meccanicamente con l'aumentare della velocità e permettono un miglioramento delle caratteristiche di manovrabilità a bassa velocità. Girando intorno all'area possiamo vedere gli alettoni che servono appunto per manovrare, manovrare il velivolo e come tutto il resto dei comandi sono asserviti idraulicamente e qui abbiamo i flap che hanno una, sol, soltanto una posizione sia per l'atterraggio che per il decollo con un'inclinazione di circa 40 gradi, venendo dietro, possiamo osservare i due motori. Altra caratteristica che lo differenzia dal G91R, sono due motori J85 della General Electric, costruiti dall'Alfa Romeo appunto su licenza, dotati di post postbruciatore e sono in grado di imprimere una spinta al velivolo in totale con un bruciatore di superiore alle 8000 libbre. Sopra i coni di scarico possiamo notare il vano dove viene alloggiato il paracadute di arresto. Questo paracadute permette al velivolo di arrestarsi in breve tempo, circa 600 metri e quindi permette appunto all'aeroplano di atterrare su piste anche abbastanza corte. Osservando il timone di profondità possiamo notare una particolarità di questo aeroplano ovvero sia oltre una volta quando il pilota aziona il comando eh, superando un'escursione di 3 gradi il, tutto lo stabilizzatore si muove insieme al, alle alette di profondità per permettere appunto un eh, comando più agevole del, dell'aeroplano come potete notare appunto adesso il movimento e questo facilita molto il pilota nel pilotaggio dell'aeroplano. Accenniamo adesso brevemente alle prestazioni dell'aeroplano, il quale come abbiamo detto è subsonico e ha una velocità massima a livello del mare di circa 1100 km h pari a circa 580 nodi e in quota a 10.000 piedi di Mach.95. La sua velocità di salita iniziale con post bruciatore è di circa 17.000 piedi al minuto e ciò gli permette di arrivare a 12.000 metri di quota in 4 minuti e mezzo circa, mentre senza usare il post arriva alla stessa quota in 11 minuti. La quota di tangenza pratica diciamo, è di 41.000 piedi e la sua autonomia massima gli permette di percorrere 3.500 km con un raggio d'azione molto variabile a seconda delle del tipo di missione della configurazione dell'aeroplano e che può variare dalle 200 miglia fino alle 300-350 miglia. Adesso procediamo al giro di controlli esterni, manovra che viene sempre effettuata prima di ogni volo dal pilota seguito dal suo specialista. Controlliamo il libretto dove vengono segnati i voli di ogni giorno e dove sono scritte tutte le inefficienze del velivolo. È velivolo che che vuole, gruppi e... Grazie. Il libretto verrà firmato poi alla fine del giro di controlli e darà l'ok ok per iniziare la missione di volo. Passiamo a controllare la maniglia di eiezione del tettuccio che si insede e la maniglia di sgancio del tettuccio che è anch'essa in sede. Qui controllo che la leva sia sulla posizione closed e questo servirà a chiudere i portelloni prima del volo il, il nostro specialista la posizionerà nella posizione flight una volta che l'aereo è in moto controlliamo la fissura dei portelloni controlliamo questa sonda che sia, eh, che sia fissata all'aeroplano eh, alla sonda dell'airdata data computer quindi controlliamo tutti gli agganci che siano chiusi la presa d'aria andiamo sotto e controlliamo il carrello, il carrello che è dotato di un dispositivo anti e questo aeroplano non ha lo steering, cioè non permette di sterzare, al, nel ruotino non sterza e quindi il pilota lo fa girare l'aeroplano agendo sui freni del carrello principale. Controlliamo che non ci siano perdite. All'interno di questo vano ci sono degli interruttori automatici che devono essere tutti inseriti. Il vano aerofreno. All'interno del vano aerofreno va controllata la pressione di alcuni manometri dell'impianto idraulico. E anche qui vengono effettuati i controlli all'interno del vano carrello. Si controlla poi la, poi la chiusura dei tappi dei serbatoi. E funzionamento corretto degli slot, le luci di navigazione integre, il movimento degli elettoni e dei flap. Controlliamo il funzionamento di queste prese d'aria supplementari, il tappo del rifornimento a punto singolo che sia chiuso e nel vano batteria andiamo a chiudere degli interruttori automatici che vengono chiusi appunto all'ultimo momento. Vano olio motore andiamo sotto e controlliamo anche qui che non ci siano perdite particolari togliamo la spina del parafreno e andiamo sotto a guardare il gancio del resto che sia nella posizione corretta questo lato controlliamo la pressione di questo manometro e la stessa cosa dell'altro lato viene effettuata anche qui. Togliamo anche la copertina del tubo di vito, poi lo specialista provvederà a mettere le spine. A questo punto l'aeroplano è pronto per essere messo in moto e quindi il pilota firma il libretto di volo. Siamo all'interno della cabina di pilotaggio, possiamo notare alla nostra sinistra le manette motore, sono una per ogni motore e funzionano indipendentemente una dall'altra. Accanto alla manetta abbiamo il comando dei flap, venendo più avanti la leva del carrello e poi tutto il quadro strumenti, strumenti un po' particolari sono il radar altimetro che ci permette di stabilire con molta precisione la quota a cui sta volando l'aeroplano rispetto al suolo, il collimatore che è molto semplice, è praticamente molto simile al chiodo che, usava, che usavano i vecchi aviatori nella seconda guerra mondiale e ci permette di inserire la, un certo angolo di depressione e il pilota attraverso questo collimatore osserva un cerchio con un, con un centro nel quale appunto andrà a cadere la bomba se riesce a fare tutto nella maniera dovuta. Davanti al cruscotto notiamo l'indicatore d'assetto, l'indicatore di prua, la velocità, l'altimetro barometrico e a nostra destra abbiamo tutti gli strumenti riguardanti i due motori. Più in basso abbiamo il comando delle macchine fotografiche e qui alla nostra sinistra eh, abbiamo il pannello che ci permette di comandare e selezionare eh, i vari armamenti dell'aeroplano con questo grilletto eh, i cannoni e poi con questo pulsante eh, noi possiamo comandare lo sgancio de del vario armamento di caduta dalle bombe fino ai razzi passiamo ora alle operazioni per la messa in moto dopo aver inserito le varie utenze elettriche Abbassiamo il cappellotto dell'ignition che ci permette di attivare il circuito per le messa in moto, quindi inseriamo le pompe del carburante e premiamo alla fine lo start che dà via all'accensione del motore che si accende portando la manetta sulla posizione idle. Una volta acceso il motore a sinistro la stessa operazione viene effettuata per il motore destro.